Ciao ragazzi bentornati, oggi vado, mi immergo nella disco, meglio nella disco funk, eh, poiché eh, personalmente sono entrato in una band appunto che fa musica dance più di dance, eh, con sfumature rock, funk, eccetera. Comunque sì, oggi volevo proporvi questo groove che mi è venuto così oggi eh, studiando altri brani, ho preso spunti da, dall'anni 70, lo sentirete da, da Sound, e volevo proporvi questo groove e darvi alcune dritte, semmai qualcuno di voi eh, suonasse questo genere qui. E, mh, ci arriveremo dopo. Allora, intanto vi, vi faccio... Eh, vi spiego il groove eh, è composto da due accordi tipico, i tipici giri della de, de disco di una volta pochi accordi, tanto groove quindi fa settima fa, la, do, mi bemolle si bemolle, settima mi bemolle, re, fa, la bemolle Allora, groove è così, la prima battuta e poi è sempre uguale e poi abbiamo tre volte eh, tre battute diverse, quindi la prima battuta rimane sempre uguale, quindi la prima, la terza e la quinta saranno sempre uguali, quindi la spiego una volta sola, e poi la seconda, la quarta e l'ultima ci saranno delle variazioni, quindi inizia così, questa è la prima battuta, quindi... Uh, un uh, legato da siamo al fa settima legato da terza minore alla terza maggiore quindi già sonorità funk con la terza minore sull'accordo di settima quindi la bemolle la che io piglio qui sulla corda di sol primo secondo tasto pausa ghost settima minore ottava quindi mi bemolle fa, Tanto vedete scritto pausa, settima minore, legato. Sì, qui ci metto una, una legatura tra l'ottava e la settima minore e mi appoggio sulla quinta, sul Do, quindi, quindi è tutta la battuta, oppure sempre lentamente poi seconda battuta due ottavi tonica ottava siamo di si bemolle settima ghost vado su range basso prendo un sol quindi è la sesta maggiore di si bemolle e faccio questo glissato glissato legato quindi sesta maggiore, settima minore, la bemolle, la bemolle all'ottava e mi appoggio sulla settima maggiore, anche qui il giochino che ho spiegato molte volte, la settima maggiore sull'accordo di, di dominante, quindi che avrebbero tra le note dell'accordo la settima minore, noi ci suoniamo una bella settima maggiore va a vuoto così e poi ghost sull'ultimo sedicesimo poi c'è di nuovo la, la, la prima battuta quindi uguale identica e, secondo cambio fa così quindi il eh, primo movimento uguale tonica ottava e poi faccio un trillo vedete che voi se lo fate col fretless un vibrato, un trillo, sulla settima minore quindi primo tasto e gioco col secondo, settima minore, settima maggiore e poi faccio questa cosa, attenzione, questa è da mettere in loop e fare prima lentamente e poi salire gradualmente dopo il trillo, che dura praticamente un quarto la nota eh, ottavo più sedicesimo di Si, sì, sedicesimo di Si sì all'ottava alta. 4 sedicesimi, Si bemolle, ottava, La, ottava. Quindi si bemolle, Si bemolle, La, La. Attenzione perché la io lo prendo a vuoto e qui ci vuole un muting molto buono, quindi, attenzione, fatelo prima lentamente, state attenti che non risuonino le corde. In muting con la mano destra, avete visto le lezioni vecchie dove parlo della pulizia, del tocco, e del, del suono, eccetera. Fino ad arrivare alla velocità del brano che del della base che è 120 più o meno sarà così quindi lentamente mettete anche il loop solo l'ultimo quarto ad esempio trovate il meccanismo e quella coordinazione che poi vi verrà automatico. automatismo quindi. poi riparto quindi di nuovo ultima battuta ci ho messo il classico eh, questo forse non ci stava neanche bene in tema con i groove ma l'ho messo perché ora volevo arrivare alla, alla spiegazione vera e propria di, di, di, di questa lezione al classico Accompagnamento di una certa epoca disco e eh, di, cer di certi tipi di brano proprio dance, quindi sarebbe otta eh, tonica e due sedicesimi all'ottava e ho fatto Si bemolle, Do, Re bemolle, terza minore e terza maggiore quindi. Eh, lo faccio una volta tutto lentamente Poi passo la spiegazione di questa cosa qui Che ci tenevo molto Anzi Allora perché ho messo quest'ultima frase perché non so se appunto come dicevo all'inizio vi capita soprattutto nella stagione estiva suonare i pezzi movimentati eh, boh, mi viene in mente i classici giri dance ad esempio re minore si bemolle do la minore per esempio molto spesso le linee di basso che molto molto spesso sono fatte con i synth specie nell'epoca anni 90 eccetera comunque se le dovete suonare eh, può succedere che dopo un po la mano eh, si stanca quindi per allenarsi su questo genere cosa che sto facendo io ora Che sto preparando il repertorio per l'estate che è dance dall'inizio alla fine quindi all'inizio alla fine io farò questo ogni tanto delle parti con il sintetizzatore, eh, io mi alleno così, inizio prima togliendo i due sedicesimi e mettendo tutti ottavi pari, quindi facciamo questo giro qui, Re minore, Si bemolle Do, Fa minore. Allora, io per la mano destra utilizzo questa tecnica, cioè faccio la, la tonica con l'indice di solito e l'ottava col medio, con le altre due come ho spiegato molte volte nei, per quanto riguarda la tecnica della mano destra mi appoggio sulle corde che non suono per non avere eh, risonanze insomma non volute quando eh, poi ovviamente come sempre questa è un'idea eh, l'esercizio si possono fare anzi meglio ad esempio con salti di corda quindi E aumentate gradualmente. Quindi curate ogni singola cosa, ogni singolo elemento di questo tipo di accompagnamento. Il muting è il dove tenere la mano, come tenerla, il tocco, il suono, il sound, dove eh, come groove di prima, dove eh, suonare le note, un conto e fare una cosa qui un conto e farla le stesse note, però su un'altra corda. Quindi tutto, tutti gli elementi devono essere eh, curati, secondo me. Poi, dopo che ho studiato e mi sono allenato un po' con ottavi pari, inserisco due sedicesimi. Quindi il classico. In que per questo tipo di accompagnamento che è quello più, forse più comune io faccio tonica e a volte i due sedicesimi faccio indice medio, alla tonica con l'indice. Molto più spesso i due sedicesimi prendo col dito medio. E qui per allenarsi appunto vi dovete mettere lì, partire con calma, altrimenti vi fate subito male, però qui eh, a mio avviso, quantomeno a mia esperienza, dice che più vi esercitate più poi avete meno e meno problemi come avete in live perché se fate due ore questa roba qui è probabile che vi entrino dolori e che la mano si stanchi quindi è un po' come arrivare allenati a un campionato di, di, di calcio di qualsiasi sport quindi prima si fa una bella preparazione quindi. Poi aumento gradualmente la velocità. Vedete, ogni tanto magari perdo un sedicesimo. Anche qui la cosa forse più difficile è cambio di corda quindi allenarsi anche in questo senso questo è il mio eh, consiglio per di disco dance eh, eh, come si chiama via la musica la discoteca musica oggi mi viene i, i termini comunque vale un po per forse ne, negli anni 70, era più molto più tendente al funk penso agli chic penso a, a space e que, que, quei quei brand lì poi siamo andati più verso l'elettronica quindi anni 90, 80 90 sintetizzatori che il basso non esisteva più in quei, in quei generi però eh, con bel suono magari eh, con un po di effetto lo potete tranquillamente sopperire e vabbè la musica di adesso io non, la, non, non è che la seguo moltissimo quindi non so se, se è fatta al computer Se comunque questo è quanto eh, spero di essere stato utile a qualcuno di voi e ci vediamo al prossimo video